Bentornate e bentornati a Radio FBK, eh, questo podcast fa parte della serie Scienze e Società, se hai la curiosità a guidarvi allora mettetevi comodi perché siamo in buona compagnia anche oggi e siete nel posto giusto. Abbiamo con noi Luisa Bentivogli e Marco Guerini, ricercatori FBK che ehm, ci daranno una mano per farci un'idea rispetto al grande tema delle discriminazioni e delle tecnologie per affrontarle non è un tema qualunque perché questo mese in Europa eh, viene dedicato al tema delle discriminazioni come contrastarle, lo abbiamo visto nei giorni passati e anche nei gruppi di lavoro di Luisa e di Marco c'è un, un contributo importante in questa direzione. Per orientarci, Prima di raccontare perché e fino a che punto le tecnologie sono legate a doppio filo con le, con le discriminazioni, delle diversità, diversità che possono essere di genere, di etnia, di religione, di abilità, vi propongo però di cominciare dall'inizio. E quindi, diciamo, qual è il punto di partenza? Quali sono le definizioni che ci possono aiutare a disegnare la nostra mappa per partire? Ok, eh, sì esatto, come dicevi tu è assolutamente fondamentale partire dall'inizio e bisogna iniziare con il capire eh, che cos'è il bias. Esistono infatti tante diverse definizioni di bias, per esempio sappiamo che nella statistica il bias è una semplice deviazione da un valore atteso, quindi non ha nessun tipo di connotazione. Diverso per esempio ancora il significato che il bias assume nelle scienze cognitive, perché nelle scienze cognitive per bias si intendono delle eh, scorciatoie che la mente umana mette in atto per reagire velocemente quando eh, non ci sono eh, sufficienti informazioni. Poi invece c'è un senso più normativo, più vicino al senso comune o anche al senso giuridico, che è quello appunto di eh, bias come giudizio, eh, giudizio basato su nozioni preconcette e quindi anche pregiudizio, come opposto invece a una valutazione imparziale dei fatti. Ecco che allora questa nozione di bias ha eh, un, un impatto quindi con l'etica, no? con, eh, con concetti di giustizia, di equità e che, eh, e che quindi si rifanno un po' all'idea che eh, tutte le persone o i gruppi etnografici e sociali devono essere trattati diciamo allo stesso modo, in modo equo e quindi è assolutamente fondamentale capire cos'è il bias, dare una definizione di bias e solo una volta che siamo riusciti a capire cosa intendiamo per bias ecco che allora diventa fondamentale eh, valutare l'entità del bias e a quel punto si possono mettere in atto delle metodologie per cercare di mitigarlo, di ridurlo e se possibile evitarlo del tutto insomma. Eh, Luisa, se ci puoi aiutare eh, con delle domande, quali possono essere le domande che invece ci aiutano a definire quindi correttamente i bias? E, perché di volta in volta ci possiamo riferire a bias quindi diversi. Certo. Sì, eh, appunto c'è eh, difficoltà nella comunità, specialmente nella comunità scientifica a cui appartengo io, eh, nel definire in maniera univoca e chiara il bias, eh, infatti eh, pensa che ci sono stati vari studi, uno nel 2020 e uno addirittura recentissimo appena uscito ai primi di maggio, in cui la comunità scientifica ha analizzato tutta una serie di articoli scientifici che parlavano, quello del 2020, Articolo del 2020 eh, del bias in generale nel settore dell'elaborazione del linguaggio naturale e quello del 22 specificamente per il gender bias, e da, dall'analisi di queste centinaia di articoli si è visto che eh, non c'era una definizione univoca di bias e anche le azioni che venivano intraprese quindi non seguivano le motivazioni e l'argomento della ricerca quindi le domande che bisogna farsi che sono fondamentali sono appunto quelle di capire quali sono i comportamenti dei sistemi che arrecano danni e a chi arrecano danni perché li arrecano in quale modo li arrecano quindi è una, una comprensione eh, precisa del, de, de, dell'argomento e per fare questo è anche assolutamente importante eh, non rimanere chiusi nella comunità appunto del, de, scientifica del linguaggio naturale insomma dell'elaborazione del linguaggio e delle tecnologie ma affidarsi anche a discipline esterne come la sociologia, la sociolinguistica qui è molto importante un lavoro multidisciplinare appunto, per capire a 360 gradi cosa sia e cosa si vuole fare per intervenire. Perché c'è di mezzo il significante e il significato, per cui, sì. <ride> eh, quindi eh, bisogna cercare di capire eh, di che natura è il bias che abbiamo di fronte per capire come si può fare a rimuoverlo in qualche maniera. E, eh, ma i pregiudizi però possono essere anche positivi o sono soltanto negativi, magari su questo marco? allora innanzitutto andrebbe eh, fatto di nuovo un passo indietro come aveva accennato luisa cioè il bias è fondamentalmente per come lo vedo eh, pervasivo della nostra vita il bias è inteso come pregiudizio dal punto di vista cognitivo è qualcosa che eh, permea tutte le nostre esperienze noi viviamo di pregiudizi se io guardando fuori dalla finestra fuori nel corridoio vedo una luce arancio con del fumo e sento delle, una sirena suonare io assumo che sia un incendio e scappo non vado a controllare se io eh, camminando lungo un vicolo la sera vedo una persona con una maschera qualcosa in mano che eh, sembra un coltello scappo non sto a controllare chi sia e magari scappo di, verso una persona che sembra un poliziotto ma io non ho mai la certezza che queste persone, queste esperienze che io ho, corrispondano effettivamente ai miei schemi mentali. Perché noi viviamo in una perenne situazione di mancanza di informazioni. Noi non abbiamo mai tutte le informazioni necessarie per interpretare il mondo. Quindi il pregiudizio, il bias inteso come pregiudizio, è ciò che ci permette di muoverci in maniera efficace nel mondo. Altrimenti semplicemente non potremmo muoverci nel mondo. Allora, detto questo, in realtà c'è un, eh, un ulteriore aspetto da considerare appunto che non è detto che tutti i bias siano negativi quando si viene a parlare di bias che sono quelli classici a cui pensiamo religiosi di genere e via dicendo cioè mentre ci può essere il bias che noi ci lavoriamo tutti i giorni sopra tutti i musulmani sono terroristi è un bias di tipo religioso negativo ci possono essere bias anche di tipo positivo proprio per indicarne quanto sono permeabili quindi per esempio che so gli asiatici sono bravi in matematica è un bias a tutti gli effetti di tipo positivo ci sono anche asiatici che non sono bravi in matematica o che so eh, gli etiopi sono dei gran corridori di fondo vero ma non tutti quindi in realtà il bias non è solo negativo ma può essere anche positivo è una per esempio delle questioni che all'interno della comunità scientifica ci stiamo ponendo è cosa fai di questi bias positivi i bias positivi solo per il fatto di essere positivi sono qualcosa da mantenere o anche quello possono avere anche quelli possono avere degli eh, effetti negativi banalmente mi trovo di fronte a un, a un asiatico mi aspetto che sia bravo in matematica magari non performa al top ma comunque molto bene e in qualche maniera siccome il mio bias è stato disatteso dico ah, ma allora guarda proprio che persona incapace quindi anche un bias positivo in realtà può avere eh, come posso dire effetti negativi nella vita delle persone quindi il problema centrale è quello, sembra essere quello dell'interpretazione. Allora, la percezione immacolata non esiste, abbiamo, abbiamo, abbiamo sentito i tuoi esempi Marco, e la domanda che ci andiamo a fare adesso invece è, è questa, come eh, si passa dalla, dai pregiudizi che possono essere umani a quelli che eh, si possono anche riverberare nelle macchine, perché le macchine le programmiamo noi. E su questo cosa succede? Beh, appunto ci sono assolutamente delle, delle somiglianze nel senso che come diceva Marco appunto i bias fanno parte integrante del, dell'essere umano no? se eh, vogliamo portare per esempio un altro un altro esempio preso dalla, dalla letteratura eh, è molto illuminante secondo me quello uno studio che è stato fatto sulla orchestra filarmonica di New York no? dove agli inizi degli anni 70 eh, non era presente nessun componente femminile nell'orchestra. Poi a causa di una, di una causa legale non legata a persone di colore comunque, non, a, non ai maschi e alle femmine, eh, è stata istituita l'audizione la, alla cieca, quindi i, i candidati dovevano suonare dietro un paravento e i giudici non li potevano vedere. Beh, dal, dagli inizi del 1970, quando è stata istituita questa nuova modalità di audizione, è successo che improvvisamente il numero delle donne nel, in questa orchestra è aumentato, aumentato, aumentato, tanto che adesso il 50% dei componenti di quell'orchestra di New York è femmina, quindi questo è un chiarissimo esempio di bias assolutamente involontario, no? perché i principi sono sempre stati quelli della meritocrazia, ma evidentemente c'era qualcosa sotto che lavorava allo stesso modo anche eh, le tecnologie l'intelligenza artificiale eh, mh, mostra, mostra di avere dei bias uno dei primi esempi e dei più famosi per esempio era quello di una eh, studentessa del, dell'MIT in America che si è trovata a studiare dei, a lavorare con dei sistemi di riconoscimento facciale e non poteva lavorare perché semplicemente il sistema non la riconosceva eh, mettendo una maschera sopra ecco che il sistema la vedeva quindi eh, questo ha dimostrato chiaramente che eh, i sistemi di riconoscimento dell'immagine non erano in grado di lavorare bene non solo sui neri ma addirittura ancora peggio sulle donne di colore quindi un altro esempio fa tristemente famoso era il sistema di google Photo che andava ad etichettare le fotografie degli utenti e a un certo punto una ragazza Aveva caricato una foto di lei con un suo amico erano due ragazzi di colore e il sistema di Google li ha etichettati come gorilla. Quindi sono episodi gravissimi gravissimi sono solo alcuni dei centinaia di esempi che si possono fare quindi è assolutamente comprovato che queste nuove tecnologie portano con sé un bias non indifferente e quindi de dei danni non indifferenti appunto. Quindi come diceva giustamente Luisa c'è un grosso problema con i sistemi ma in realtà ancor più che con i sistemi e gli algoritmi che ne stanno alla base c'è un problema di fondo con i dati. Perché questo? Perché nel, eh, nelle nostre attività ormai usiamo quotidianamente per esempio noi ci occupiamo di linguaggio i cosiddetti language model. Cosa sono i language model? semplificando all'osso, sono delle grandissime reti neurali eh, a cui sono stati fatti leggere milioni di testi in, di modo che possano imparare il linguaggio. E quindi quando ci sarà da, eh, da insegnare a queste reti neurali un nuovo task, tipo la Sentimental Analysis, scoprire se una review di un hotel è positiva o negativa, non ha bisogno questa rete neurale di imparare il linguaggio e poi di imparare il task, ma il linguaggio lo sa già e si deve solo specializzare sul riconoscere se una review è positiva o negativa. So far so good, tutto molto bello, il problema qual è? Il problema sta in questi milioni di testi che noi abbiamo fatto leggere. Allora, se noi a queste re reti neurali facessimo leggere probabilmente solo, che so, pagine Wikipedia, potrebbe andare abbastanza bene, ma siccome a queste reti neurali viene fatto leggere di tutto, compresi libri, ma anche eh, materiale che viene dai social media, queste reti neurali leggono fondamentalmente anche un, sa un sacco di pregiudizi eh, sulle persone, sulla religione su, eh, e su altre categorie specifiche. Ora, questi language model come funzionano? Funzionano in maniera puramente probabilistica, statistica. Cioè, dato un contesto di tipo linguistico, ti dicono qual è la parola successiva più probabile. Esattamente come farebbe un umano. Il gatto insegue il la parola più probabile è topo non scogliera allo stesso modo eh, imparano tutti i tipi di distribuzione statistica nel linguaggio umano il problema qual è che molto probabilmente se noi gli chiederemo eh, l'islam è una religione di ci dirà guerra non pace perché nei, eh, nei testi che ha letto probabilmente questa è la cosa che viene detta più spesso ok e quindi eh, come posso dire tutti questi strumenti che noi usiamo purtroppo sono eh, proprio impregnati di questi pregiudizi e, e, ed è difficile eliminarli. Stessa cosa succede anche nel mio ambito di ricerca, infatti esattamente io mi occupo di traduzione automatica e quello che vado a studiare è invece il bias di genere appunto nella traduzione automatica e qui eh, anche nei nostri sistemi come nei sistemi che, di cui parlava Marco eh, sono sistemi che imparano dai dati appunto e quindi riflettono quello che c'è nei dati. E nella traduzione automatica eh, il, il problema è leggermente diverso, no? ha anche molto a che fare con le lingue perché, per esempio, se io parto da una lingua come l'inglese dove, a parte i pronomi e poche altre parole, tutte e la maggior parte delle parole sono neutre, no? Per esempio, I am a dancer, eh, e devo tradurre in una lingua dove invece eh, eh, la struttura linguistica vuole eh, che ci sia un accordo di genere in varie parti del discorso, quindi io sono un ballerino una ballerina è chiaro che ci troviamo di fronte a un problema di ambiguità e qui escono in traduzione di nuovo tutti i pregiudizi o comunque le associazioni di frequenza che sono state imparate nei dati. Infatti se voi andate su Google anche oggi e inserite in Google Translate eh, I work with a good dancer riceverete come traduzione eh, lavoro con un eh, bravo ballerino. Se Invece inserite I work with a bad dancer eh, come traduzione troverete lavoro con una pessima ballerina, quindi non solo tradotto al femminile, ma bad tradotto con pessima, quindi ancora peggiorativo. Quindi in realtà eh, tutti questi dati che vengono usati eh, dai sistemi di traduzione automatica eh, hanno dei problemi che sono risultati chiarissimi, ovvero sia, traducono molto più spesso al maschile che al femminile e eh, non fanno altro che eh, rinforzare e eh, portare avanti eh, stereotipi. Quindi per esempio tutte le professioni di alto livello verranno tradotte al maschile e le professioni di basso livello verranno trad tradotte al femminile. E quindi appunto c'è un problema enorme che deve essere riconosciuto, investigato e poi eh, risolto in qualche maniera o comunque limitato. Tra parentesi, se posso aggiungere una cosa, ehm, ricollegandomi anche a quello che dicevo all'inizio sul fatto che questi eh, bias, questi pregiudizi sono, eh, come posso dire, veramente pervasivi del, anche del fenomeno linguistico eh, mi viene in mente un esempio molto carino di un esperimento fatto da eh, dei ricercatori che hanno dimostrato come questi eh, language model di cui vi accennavo prima eh, vanno a cogliere anche tra virgolette lo spirito dei tempi in che maniera? Eh, fatto, hanno eh, addestrato si dice così in termini tecnici due language model diversi a uno hanno fatto leggere tutta una serie di testi prima dell'elezione di Trump è un altro tutta una serie di testi dopo l'elezione di Trump ok quindi hanno fatto proprio una divisione di tipo temporale dei eh, dati da leggere la cosa che è venuta fuori fondamentalmente è che se si chiedeva di generare frasi contenenti la parola Donald che è un nome comune eh, prima dell'elezione di Trump generava testi fondamentalmente positivi dopo fondamentalmente negativi quindi fondamentalmente aveva imparato lo spirito dei tempi, in questo caso un bias verso la parola Donald. E qua è un, di nuovo è un problema bello grosso, perché qualsiasi persona che si chiama Donald si troverebbe rappresentata all'interno di questi language model in maniera negativa senza aver fatto alcunché. Scusa Marco, ma allora se noi abbiamo re queste reti neurali che imparano diciamo in maniera implacabile a partire dai dati che hanno, siamo spacciati, non ne possiamo uscire, cioè come facciamo a, a girare questo ah, okay. sortilegio? Allora diciamo così che un filone eh, molto importante nel nostro ambito di ricerca è appunto formato da gruppi che cercano di perdonatemi il termine bruttissimo, debaiassare il, il language model, però secondo noi rischia di essere una, una, come posso dire, uno sforzo vano. Allora, nel nostro gruppo di ricerca abbiamo provato a perseguire una via comp completamente diversa, in particolare riferito ai discorsi d'odio, cioè invece che eliminare i discorsi d'odio che comunque saranno sempre presenti all'interno del language model, noi tentiamo di insegnare a questi language model come rispondere in maniera adeguata ai discorsi d'odio tramite quelle che vengono definite contro narrative quindi noi non andiamo a negare per dire il bias o il pregiudizio ma insegniamo anche alla rete neurale come si risponde al bias e al pregiudizio e in realtà poi ci sono anche varie regole che noi seguiamo, non è che si può rispondere in qualsiasi maniera, di solito si cerca di rispondere con argomentazione e alle volte anche con l'ironia riusciamo a insegnarli. Un esempio che mi viene in mente è uno dei tanti pregiudizi, eh, che so, contro gli ebrei, è quello eh, fondamentalmente le torri gemelle sono una false flag eh, creata dagli israeliani, perché soltanto gli ebrei possono essere così intelligenti da eh, creare un piano così articolato. E' una bueno, delle risposte parzialmente ironiche o sarcastiche che si possono dare è guarda, sono talmente intelligenti e talmente furbi che quando hanno tirato giù le torri gemelle eh, c'erano dentro anche 300 israeliani, proprio furbi, no? Quindi questo è un modo, se vuoi, ironico per rispondere a un tipo di pregiudizio però mi sento di dover spezzare una lancia in favore dei dati nel senso che è assolutamente eh, riconosciuto eh, da, da tutti che i dati sono una delle fonti principali di bias però non dobbiamo dimenticarci che è stato anche visto eh, che i eh, sistemi quindi queste tecnologie gli algoritmi eh, non, non rispecchiano semplicemente il bias che c'è nei dati ma addirittura lo amplificano quindi da un lato certamente deve esserci uno sforzo di eh, controllare i dati di documentarli possibilmente di eh, migliorarli però deve, non bisogna perdere anche l'attenzione sui modelli bisogna trovare quelle che sono le architetture le Configurazione e le modalità più adatte eh, per far sì che i sistemi non eh, siano biased, appunto, o perlomeno non amplifichino un bias già presente nei dati. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo, perché in effetti uno dei problemi fondamentali è se anche i, i dati sono problematici, cosa facciamo? ci mettiamo noi a fare da censori e togliamo dati che per noi sono problematici e quando ci fermiamo cioè vogliamo creare una sorta di neolingua in cui certi termini vengono totalmente tolti e dal nostro, dal punto di vista del nostro attività delle contronarrative come posso creare un sistema che risponde all'odio, che risponde al pregiudizio se in qualche maniera non gli insegno che cos'è l'odio e il pregiudizio. Cioè banalmente, sarebbe giusto rimuovere i eh, protocolli dei savi di Sion dai nostri training data, come faccio poi a costruire delle argomentazioni che smontano quelle argomentazioni se prima non le ho viste? Quindi, sicuramente è un tema ancora molto dibattuto: non è che abbiamo una risposta definitiva, ma stanno venendo, provate varie metodologie proprio per cercare di mitigare questi problemi. Allora Luisa, ricapitolando, abbiamo visto che in italiano abbiamo un pregiudizio sulla parola pregiudizio. Se il bias è negativo, allora è un pregiudizio. Poi eh, dai pregiudizi si passa alla discriminazione. Ma eh, ci sono delle sfide tecnologiche che voi state cominciando a, ad affrontare e ci sono anche delle questioni di cambiamento sociale più ampie. Quali sono le domande che restano aperte? Beh le domande che restano aperte sono tantissime ovviamente non solo perché il, la tecnologia rispetto a questo argomento è ancora ai suoi inizi ma soprattutto perché quando si parla appunto di etica di fairness di inclusività di, di discriminazione eh, si apre un mondo di domande appunto anche solo rispetto al piccolo allo specifico della traduzione automatica e del bias di genere nella traduzione automatica come avete visto per esempio tutti gli esempi che ho fatto fino adesso rimanevano comunque chiusi nel binarismo eh, maschile femminile allora una domanda che si sta aprendo tantissimo adesso per esempio è quella di andare verso il linguaggio inclusivo no? quindi un linguaggio che non sia solo al maschile e al femminile ma che ehm, sia il più possibile neutro in modo da non fare distinzioni di genere quando non sono necessarie o rispetto alle persone che non, non sentono di appartenere strettamente a uno eh, dei due generi eh, nell'ambito del binario. Allora eh, chiaramente qui eh, per andare verso un linguaggio inclusivo ci sono delle problematiche linguistiche perché per esempio eh, mentre ci sono lingue che reggono un linguaggio neutrale eh, molto bene ci sono altre lingue come l'italiano eh, che eh, per reggere un linguaggio neutro richiedono ehm, che venga scardinata la struttura de della lingua stessa quindi cambiamenti morfologici o sintattici e quindi si pongono subito dei problemi linguistici fino a che punto si può andare avanti nello scardinare una lingua ma non solo eh, si pongono dei problemi eh, etico culturali perché per esempio eh, possiamo noi come creatori di tecnologia proporre la nostra visione o il nostro modello di linguaggio inclusivo di linguaggio neutro dove ci si può fermare fino a quanto si può essere prescrittivi anziché solo descrittivi quindi eh, la, la domanda è assolutamente aperta e ehm, in generale dov'è che ci possiamo fermare nel proporre questi tipi di cose ci sono quindi domande importanti quando usare un linguaggio neutro diventa un'imposizione piuttosto che un suggerimento? Oppure ancora proporre un tipo di linguaggio diverso diventa una limitazione alla libertà di espressione o ancora eh, più importante una possibile limitazione alla libertà di pensiero? Va da sé che noi come creatori di tecnologia a questa domanda non possiamo rispondere. È necessario eh, aprire a, a tutta la società, a tutto il mondo della cultura e delle istituzioni e, e trovare una risposta insieme. Grazie Luisa, grazie Marco. Eh, eh, la sensazione che ho ascoltandoti eh, dopo avervi eh, visto confrontare in questi minuti è che siamo di fronte a una questione centrale del, dello spirito del nostro tempo, in cui il linguaggio e eh, i suoi effetti sul pensiero e poi sul cambiamento sociale eh, li possiamo osservare anche attraverso la tecnologia e anche con l'aiuto della te tecnologia eh, non solo imparare a conviverci, ma eh, provare a disegnare delle, delle direzioni che ci sembrano più amichevoli. Allora, eh, questa domanda eh, non è rivolta naturalmente eh, soltanto alla comunità scientifica, ma soprattutto ai cittadini, a chiunque ci sta ascoltando in questo momento. E quindi vi invitiamo a, eh, non soltanto a continuare a, a seguire i nostri podcast, ma anche a commentare e a mandarci le vostre osservazioni e farci sapere che cosa ne pensate di questo, di questo confronto che abbiamo avuto oggi. E noi leggeremo con curiosità qualsiasi vostra, vostro commento, sperando che non siano né sessisti né, né vi odio, né discorsi d'odio se possibile, e, e vi risponderemo anche prima possibile. Arrivederci alla prossima!